Ecco l'immancabile sigla, 3, 2, 1, siamo live! Ciao a tutti, ciao a tutti siamo salottimisti, grazie eh, per essere qui con noi, attendiamo che qualcuno si colleghi, eh, attendiamo che si colleghi anche Carlo. Questa sera sono eh, molto molto contenta di mh, intervistare una persona che da circa 10 anni eh, diciamo eh, ci sentiamo periodicamente su Skype ma eh, non ci siamo mai incontrati né dal vivo né fondamentalmente digitalmente ci siamo mai visti eh, anche se, se ci conosciamo ecco ehm, niente stasera intervistiamo Carlo di, fatturazione, di fattura 24 eh, parliamo con lui di fatturazione e, se avete qualche domanda scrivetela nei, eh, nei commenti, ma eh, una piccola premessa, e, se volete eh, che io intervisti qualcuno, qualcuno di voi, eh, scrivetemi a noi di chiocciolasalottinitinerante.it per candidarvi o proporre qualcuno da, da candidare, eh, scrivetemi per darmi un feedback se vi piacciono queste live, se le trovate interessanti, se trovate interessanti i commenti. Eh, perché queste live? Come ho detto la scorsa volta, eh, io sono molto curiosa, mi piace conoscere gli altri, mi piace sapere come lavorano gli altri, eh, qual è stato il loro percorso, conoscere un po' di più eh, delle altre persone e mh, mi piace eh, insomma... Mh, parlare, eh, confrontarmi con persone che hanno qualcosa da dire e credo che eh, possa essere, gli argomenti che trattiamo possano essere interessanti eh, come lo sono per me, per uh, tante altre persone e quindi proviamo a um, condividere queste live uh, attraverso Facebook e vedere se eh, sono interessanti anche per voi. Eh, l'ultima volta non è andata purtroppo a buon termine l'intervista con Eleonora Rocca ma non demordiamo mh, riproveremo non abbiamo ancora capito il perché perché ogni volta facebook ha, una, mh, uh, ha un imprevisto nuovo e in realtà questa volta con Carlo ci colleghiamo sicuramente perché abbiamo già fatto delle prove e tutto ha funzionato molto bene sono molto contenta che invece le tre eh, precedenti interviste hanno portato più di 4.000 visualizzazioni. Eh, wow, sono molto molto contenta, ma ora colleghiamoci con Carlo. Vediamo un po', attendiamo Carlo. Ciao Carlo, Ciao. benvenuto, grazie per grazie. essere qui con noi. Eh, ti ringrazio per aver accettato questo invito, finalmente ci vediamo, noi ci sentiamo sempre via eh, Skype. Sono molto contenta di averti qua oggi perché eh, bene o male sono dieci anni quasi no? che, che ci conosciamo, poi magari eh, ci dici tu di, mh, con più precisione le date, eh, nel senso che io ho iniziato il mio percorso da professionista, da Ehm, ditta da eh, imprenditrice insieme a voi. Eh, avevo iniziato a fare le mie belle fatture in Word e in Excel, poi a un certo punto questa cosa mh, non mi bastava, non mi sembrava eh, utile eh, gestirla in quel modo e ho scoperto Fattura24. Ma questo eh, veramente una decina di anni fa, sbaglio? Come sì, forse qualche anno di meno, ma insomma siamo lì come, come periodo. Dieci okay. anni fa decisi proprio di iniziare a, a scrivere qualche linea di codice su quello che allora si chiamava Work City, era proprio un altro progetto. E, sì. e poi man mano è cresciuto, ma inizialmente effettivamente era poco più di un hobby. Eh, ci sfogavo la mia insoddisfazione lavorativa, nel senso che a me piaceva scrivere codice, non riuscivo a farlo al lavoro, quindi lo facevo eh, privatamente. e Poi sostanzialmente a, a me serviva qualche cosa per gestire le fatture, perché eh, all'epoca, dieci, fa, dieci anni fa, parliamo proprio di, di, di ere informatiche, non so neanche se Facebook e Youtube erano quello che sono oggi, quindi parliamo veramente di altri esempi, certo. mi serviva e quindi ho iniziato a lavorare a, al codice che oggi è quello di Fattura24. Certo. Allora, facciamo un passo indietro. Per chi sì. non ti conoscesse, perché io ho dato per scontato Carlo di Fattura24, perché ormai noi ci conosciamo da tempo, ma per chi non ti conoscesse, raccontaci un momento. Chi sei, qual è stato il tuo percorso professionale e cosa ti ha portato appunto dove sei oggi? Allora, io ho iniziato, beh, ho 42 anni, eh, ho iniziato più di vent'anni fa a lavorare nell'ambito informatico. Ho quasi sempre fatto il consulente. Tranne una prima fase imprenditoriale proprio all'inizio della mia carriera lavorativa, ho quasi sempre fatto il libero professionista, ricoprendo anche ruoli abbastanza importanti come project manager per grosse multinazionali. Uh -huh. L'ultimo in ordine di tempo è un'azienda molto grossa di Modena, però l'indole era quella imprenditoriale, avevo iniziato a lavorare su Fattura 24 come hobby, che poi piano piano è diventato un secondo lavoro e poi è diventata la mia attività principale e a un certo punto ho fatto il passaggio quindi ho deciso di chiudere la partita IVA da libero professionista aprire la partita IVA con una società un SRL, che ho chiamato appunto Fattura24, per dedicarmi a, a tempo pieno a questo progetto inizialmente ero da solo, oggi siamo sei, ci sono sei dipendenti insieme a me che lavorano su questo progetto e stiamo crescendo Certo. Um, quindi fondamentalmente eh, questo progetto di Fattura24 è nato eh, grazie alla tua esigenza, se vogliamo dire così. È, è sì, perché all'epoca io usavo Excel. Esistevano già delle soluzioni web per fare le fatture. Eh, una in particolare mi aveva proprio anche ispirato, nel senso che la trovavo all'epoca era veramente innovativa. Ehm, pensavo di poter fare qualcosa di meglio, sicuramente più adatto alle mie esigenze e quindi, essendo un programmatore, avendo tutte le competenze che mi servivano per fare qualche cosa da solo, ho iniziato a, a, a scrivere il codice di fattura24. Certo. Com'è cambiato secondo te, grazie al digitale e a internet, quindi eh, la fatturazione, cioè la possibilità di gestire la, fa la fatturazione? Eh, per i professionisti, le piccole, i piccoli imprenditori, le piccole e medie imprese. Quali sono i vantaggi nel gestire una fatturazione e la contabilità in digitale? Ora Ti racconto di quali erano i problemi prima che eh, l'online, il cloud, prendesse piede. Quando ho iniziato a fare le prime fatture, eh, sostanzialmente si usava Excel o Word, eh, si creava il PDF e lo si mandava via mail al cliente. Il cliente poi pagava e tu quel documento poi o lo portavi fisicamente stampato dal commercialista o glielo mandavi via mail. Un processo molto distrutturato, molto poi poco sicuro e la, e la cui ehm, sostenibilità nel tempo era molto dovuta alla buona volontà e alla capacità dei, dei singoli. Cioè una fattura viaggia mh, con quattro attori, eh, chi la emette, il destinatario e i relativi commercialisti. Con l'avvento di soluzioni cloud, web, mh, si è riuscito a realizzare qualcosa che mh, permettesse a questi attori di gestire il documento in maniera molto più, uh, più snella. Uh, adesso parliamo di fattura 24, ma ci sono ovviamente altre soluzioni oltre alla nostra. Uh, io posso emettere la fattura, ho un sistema automatico che me l'archivia, quindi non devo più neanche preoccuparmi dei backup, cosa che invece avrei dovuto fare tempo addietro il mio commercialista entra nel sistema e se la scarica, se ci sono degli errori la corregge e anche i miei, cioè il mio cliente la può ricevere istantaneamente. E tutto questo rende il processo sicuro, nel senso che non c'è più il rischio eh, di una fattura che non arriva a, a destinazione o di un backup che non è stato fatto, oppure un computer che si guasta o viene rubato e io perdo i dati, perché è tutto sostanzialmente eh, online, sul cloud. Certo, certo, questa cosa oggi sta prendendo piede, in realtà ancora siamo all'inizio. Se prendiamo esatto. i, i, i primi servizi in Italia, i più diffusi, sono tre o quattro, in cui per fortuna ci sta anche fattura 24, tutti insieme, se vado a sommare i dati che loro pubblicano e che noi pubblichiamo, quindi i totali dei clienti, ma non raggiungiamo forse l'1 o il 2% dei 5 milioni di partite IVA che ci sono in Italia. Quindi siamo proprio all'inizio. Però qualche anno fa era zero. Cioè tutti usavano cioè, Word. Beh, io sono stata una delle prime vostre clienti, sì. nel, senso che, <ride> nel senso che appena ho visto ho detto wow, cioè. Eh, anche solo, eh, come posso dire, automatizzare il processo. Io mi sono crea creare un proprio template dover andare a modificare solo la descrizione, l'importo, e tutto il resto rimaneva eh, fondamentalmente automatizzato. Sì. Cioè, per me era wow, era mh, fantastico! Insomma, sì, sì. Eh, più eh, la questione del cloud, ehm, per me è stato veramente eh, molto interessante, tanto che poi io ho iniziato dieci anni fa. Come libera professionista, poi ho aperto una società e ho trasformato l'account eh, in quello che era la mia società. Poi, quando la società ha preso un'altra strada, sono, sono diventata una ditta e eh, ho trasformato di nuovo l'account. Eh, quindi, insomma, ho portato avanti e ho utilizzato Fattura 24 anche nei vari miei cambiamenti e ti devo ringraziare perché tu sei una persona estremamente <ride> disponibile Grazie. e eh, mi sopporti, adesso mi sopporta un po' anche Laura perché eh, ogni tanto mi, mi risponde lei. Sì. Um, in realtà ti dirò che eh, probabilmente io sono stata un po' una mh, un po' avanti, sono arrivata un po' tra le prime diciamo. No? Una first e, adopter? Eh, eh, sì. eh, e in realtà io mi ritrovo che c'è ancora gente che ci sono ancora professionisti e, e, e soprattutto professionisti che mi mandano le fatture in word aperte o in excel aperte neanche sì. in pdf cosa gli possiamo dire a queste persone? ma queste persone stanno per prendere come si dice, una, una sciacquata di capo pazzesca perché tra 12 mesi eh, dovrebbe finalmente, o oh, purtroppo, dipende dai punti di vista, entrare in vigore la fatturazione elettronica. Adesso, uh, per chi ci ascolta, la fatturazione elettronica, che diventerà obbligatoria anche tra privati, eh, ci obbliga a, a fatturare non più col pdf, e non faremo più pdf di fatture, ma faremo degli xml, che sono dei file Fantastico. di testo assolutamente incomprensibili per un non addetto ai lavori, esatto. che non, va, non andrà spedito al cliente, ma andrà spedito all'agenzia delle entrate che a sua volta lo spedirà il nostro cliente. Questo per controllare il dato, sapere certo. più o meno quanto potranno incassare di IVA e tante altre già, belle cose. Quello che già succede quando si lavora con le pubbliche amministrazioni. Esatto. Certo. Ora, qual è il punto? Il punto è che eh, chi oggi continua a fare le fatture con strumenti di fortuna, con i software che trovano supportati portatile comprato da mh, Troni per intenderci, tra 12 mesi si trovano a non saper utilizzare uno strumento indispensabile per la fatturazione elettronica, quindi effettivamente dovrebbero cominciare a guardarsi intorno e a sceglierne uno, perché il rischio è che si trovano a non poter più emettere le fatture. Io ricordo eh, qualche mese fa, ma ormai un anno abbondante, quando diventò obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati, ci chiamarono dei clienti che avevano le mani tra i capelli, perché prima di arrivare a noi si sono trovati per mesi a non poter fare fatture e quindi a non poter incassare, perché erano assolutamente certo. impreparati all'evento. Certo, certo. Ricordo che eh, io un annetto fa feci una, un evento proprio sulla fatturazione 24, sostenevo un progetto sul digitale e, e dovevamo fare un po' di divulgazione e avevo eh, raccolto eh, diciamo, il l'invito a fare un evento sulla fattura uh, elettronica sì. e um, l'ho raccolto con molto piacere perché mi è servito per studiare, approfondire il tema perché poi mi sarebbe servito uh, anche a me per prima quando uh, dovevo poi andare a fare delle, delle fatture elettroniche nei confronti della pubblica amministrazione e in realtà ne ho fatta una un paio di mesi fa fortunatamente è andato tutto abbastanza liscio insomma, non, <ride> non ho avuto particolari difficoltà eh, però la mia commercialista mi ha dato una news dicendomi che a partire da gennaio, anche nei confronti delle SPA bisognerà emettere eh, fattura elettronica. Eh, non so se è una news così eh, dell'ultimo minuto oppure è un qualche cosa veramente entrato in vigore che eh, sì, entrerà eh, insomma, SPA da, da gennaio. Tutte le aziende quotate in borsa e se vi ricordo bene anche tutte le aziende che mh, lavorano con carburanti quindi è probabile che anche ah. gli stessi distributori esatto ci sono delle categorie che inizieranno subito invece noi comuni mortali eh, per fortuna mm -hmm. abbiamo qualche mese in più ok <ride> bene però insomma iniziare a prenderci un po' la mano e la confidenza eh, perché poi arriva il giorno eh, che bisogna fare il passaggio sì. obbligatorio. Ma guarda, e dopo... ti dirò, al netto della fatturazione elettronica, io quando decisi di azzardare e iniziare a lavorare a tempo pieno su Fattura24 qualche anno fa, mi dissi, eh, nel caso peggiore non dovesse funzionare, cioè questa cosa non dovesse, essere, mh, eh, non dovesse piacere al mercato, continuerò sicuramente a lavorare su quel codice, perché quando, inizi quando ho iniziato a utilizzarlo mi sono reso conto che non potevo più farne a meno cioè non potevo più tornare indietro cioè, quella soluzione mi era talmente pratica nella quotidianità eh, della mia attività lavorativa che oggettivamente anche se nessun altro me la comprava, io comunque avrei potuto usarla perché quel modo di gestire le fatture eh, la contabilità eh, gli strumenti di analisi per capire come sta andando il esatto. business anche nei, nei confronti degli anni precedenti è un valore enorme Quindi, eh, o io lo suggerisco a prescindere poi dalla mazzata che arriverà tra qualche mese sulla fatturazione elettronica Certo, infatti ti volevo fare proprio una domanda ehm, in merito a questo. Eh, secondo te perché è necessario che i professionisti e gli imprenditori inizino ad usare uno strumento che li aiuti a controllare il proprio business? Nel senso, eh, io un vantaggio grandissimo che ho ricevuto eh, e che ho imparato eh, a mie spese nell'utilizzare uno strumento come Fattura24, fattura piuttosto che altri strumenti, è quello di poter controllare il mio business. Nel senso, nel momento che io faccio le fatture e inserisco le fatture d'acquisto, comunque nel tempo io vedo un andamento di come sta andando il mio business e posso anche gestire sì. diciamo, le trattative anche sulla base di come sta andando il mio business. Eh, secondo te perché qual è il motivo perché eh, i professionisti oltre a quello che ho potuto dire io eh, e gli imprenditori eh, de devono iniziare ad usare uno strumento di controllo del proprio business allora, i motivi per cui si dovrebbe passare una soluzione ad esempio come la nostra sono due la prima è che bisogna assolutamente eh, ridurre il tempo che dedichiamo ad attività che non portano valore alla nostra attività e ce ne sono tante la fatturazione non porta valore, nel senso sì, poi ci permette di essere pagati, però la, la, la, la produzione, il controllo che i conteggi siano corretti, il recuperare una vecchia fattura non porta valore, è tempo perso, tempo che togliamo o a riposarci e quindi poi essere più efficienti durante il lavoro, oppure proprio ad altre cose importanti della nostra attività lavorativa. Quindi secondo me tutto quello che ci permette di risparmiare tempo su cose che non portano valore devono essere adottate. Il secondo motivo è che la fattura sì, è un pezzo di carta, ma in realtà mi piace dirla, sì, mi piace immaginarla, come una miniera, è una miniera di dati. Ora, una per una, le fatture contengono delle informazioni che hanno un valore fino a un certo punto, ma quando io prendo tutte le mie fatture e ho uno strumento per estrarre i dati, aggregarli secondo delle regole che noi abbiamo eh, individuato come ragionevoli, per analizzare questi dati e capire quali sono i prodotti e i servizi più venduti, qual è il periodo dell'anno in cui li vendo di più, geograficamente i miei clienti dove si trovano. Sembra una banalità, ma se devo fare una campagna AdWords su Facebook, sapere se il mio fatturato è concentrato in una zona d'Italia o in un'altra può avere un senso. Magari non certo. a tutti serve, ma a qualcuno può servire. Quindi Le fatture sono miniere di dati, quindi anche dopo che le abbiamo emesse continuano a darci valore anche per i mesi e gli anni successivi. Purché vengano utilizzate, aggregate le altre fatture, in strumenti pensati per questo mestiere. In fattura 24, noi abbiamo cercato di traguardare questi due obiettivi. Ok, um, ti voglio fare una domanda eh, eh, che esula un po' da, diciamo, la la mission probabilmente di fattura 24, ma è un, un, un bisogno che sento io e che non riesco a trovare una soluzione. Eh, quella di, oltre che controllare il mio business, quindi eh, come, come sta andando i, gli importi, il, i vari servizi, quella di eh, riuscire a mantenere una relazione con i clienti. E In realtà, quando noi andiamo a gestire le fatture, inseriamo dei dati che sono i clienti, i potenziali clienti, perché oltre alla fatturazione noi gestiamo i preventivi, quindi le, le proposte. Prevedete in futuro qualche integrazione che aiuti a migliorare la relazione con i clienti? A noi piacerebbe per il prossimo anno di introdurre in Fattura24 qualcosa di molto simile a un CRM, ma non tanto perché ce lo siamo inventato noi, nel senso che Fattura24 quando ha iniziato a lavorarci faceva solo le fatture e poi è cresciuta ma non è cresciuta su adesso che faccio mh, domani che mi metto a realizzare, inventandoci cose. Abbiamo sempre raccolto proposte che arrivavano dalla base utente di Fattura24, da quelle che la utilizzano tutti i giorni. E, mh, di solito li mettiamo a fattor comune e realizziamo quelle che vengono richieste più frequentemente, tra cui c'è anche quella del CRM. Eh, molte ovviamente non riusciamo a farle perché non possiamo dire sì a tutti. A volte arrivano proprio richieste che non c'entrano niente con noi, però quella del cioè, CRM insomma. effettivamente ha molto senso e avrebbe senso anche per noi. Quindi sicuramente il prossimo anno incomincieremo a lavorare in questa direzione. Diciamo che io ho fatto questa associazione perché ogni volta che provo ad usare un CRM dal più semplice al più complesso, in realtà eh, sono eh, veri e propri ecosistemi dove anche loro propongono di fare la fatturazione. Sì. E quindi eh, diciamo che ho detto no, vabbè, io già utilizzo uno strumento da tanti anni con cui ho grande confidenza, dove dentro a questo strumento ci sono un sacco di dati miei. Sì. Eh, e quindi ecco, mi è venuta questa associazione perché se i CRM propongono di fare preventive fatturazioni. Perché non uh, il contrario, cioè uno strumento che fa preventiva fatturazione non aiutare nella relazione eh, e nella gestione dei, dei contatti, dei clienti, sì. dove io ancora, ti dico la sincera verità, non ho trovato uno strumento snello, facile da usare, eh, allora, che mi possa aiutare. Le strade sarebbero due, o ci integriamo con uno dei tanti o anche più di uno. CRM presenti sul mercato, in realtà noi abbiamo sempre un po' adottato questa logica, nel senso Fattura24 certo. è un hub e poi l'utente eh, ci aggancia gli altri servizi che ritiene di, di valore per lui e li utilizza integrati con Fattura24. Questa è una soluzione e ci sono dei CRM molto validi, anche localizzati in italiano, quindi pensati anche per un mercato italiano. L'altra, e questo ha un valore nel senso che permetterebbe di avere due prodotti verticali che so, fanno molto bene il loro mestiere. Chi sa fare le certo. fatture fa molto bene le fatture, chi fa il CRM fa molto bene il CRM. Però certo. contro la contropartita è che l'utente si trova a dover fare a usare due prodotti insieme. Eh, noi abbiamo certo. integrato due, un anno e mezzo fa il magazzino, potevamo integrarci con un servizio in magazzino. Però tu immagina... Uh, un software per il magazzino, un software per la fatturazione, un software Sono per il CRM. Quindi, alla fine, al alcuni dei nostri clienti avrebbero dovuto fare magari login su tre o quattro servizi differenti per poi poter gestire durante la giornata, quindi per fargli un piacere in realtà gli stiamo facendo un torto. Quindi, certo. accettato il fatto che comunque è una strada percorribile, a noi piacerebbe in realtà integrare il CRM in fattura 24 in modo tale che ci sia un cruscotto unico e dove l'utente trova tutto quello che gli serve. Questa è, è, certo, è l'altra certo. strada. Ora, la soluzione giusta non l'abbiamo ancora trovata, però in realtà sarebbero queste due, ovviamente. Certo, io non vedo l'ora, te lo dico, te lo anticipo. <ride> Bene, ti voglio lanciare una provocazione. Come vedete la competizione con i vostri competitor? Anche se già prima mi hai anticipato che il mercato è ancora molto ampio sì. e quindi c'è posto per tutti, come in tutti i business, no? Come la vivete però questo? Allora, eh, a me piace in, in conoscere di persona i competitor, ma in realtà non tutti, quelli che secondo me ha, hanno capito come si fa questo mestiere, quindi cerco sempre di entrare in contatto e farci due chiacchiere. E, e infatti conosco tutti quelli che eh, in qualche modo consideriamo nostri competitor. E qualcuno non ha retto, ha un po' ammollato lungo la strada. Credo, insomma, non è impegnativo stare dietro la normativa italiana che ti cambia le regole del gioco eh. ogni due o tre mesi, quindi molto costoso. Immagino Questo è un bene per chi sta in Italia e perché è molto difficile per un'azienda estera entrare in Italia, perché è un mercato sommato, non enorme, non è l'America ed è molto molto volubile. E, è un bene. È un bene perché eh, quando ho iniziato diversi anni fa io mi ritrovavo a fare evangelizzazione, cioè io non solo devo spiegarti quanto è bello il mio prodotto, ma devo anche convincere che la macchina da scrivere ormai è passata, cioè ci troviamo in un momento, anzi era, era, valeva ancora di più prima, adesso un po' meno, però è come il passaggio dalla macchina da scrivere al computer, c'è una resistenza al cambiamento che poi è, è, è, è umana che va in qualche modo scolpita un po' alla volta e più siamo a evangelizzare il mercato meglio è. Poi è chiaro che io preferirei che tutti comprassero il nostro servizio e non andassero a concorrenza, però al netto di questo, che non potrà mai succedere ovviamente, il vero valore è avere uno o due competitor molto forti, uno che ci spingono a migliorare e quindi ne abbiamo un ritorno immediato, Cioè, abbiamo un confronto con gente brava e questo ci permette di eh, migliorare. Il due è che ci danno una mano a evangelizzare il mercato. Quando poi il mercato è convinto che questa è la soluzione giusta, ce li contendiamo sul valore di quello che facciamo. Però intanto la prima parte del, del lavoro l'abbiamo fatta insieme, quindi eh, il nostro competitor principale. Eh, più volte gli ho detto eh, che io benedico il giorno che ho iniziato a fare questo mestiere, perché eh, effettivamente è stato un beneficio per noi e per il sistema Italia, dal mio punto di vista. Certo, certo, sono d'accordo, molto bene, molto bene. Eh, gran bella risposta. E, mh, ti voglio fare un'ultima domanda perché in realtà eh, sono già a più di 20 minuti che parliamo e, e io eh, rimarrei qua eh, ancora molto a lungo ma eh, siamo giunti quasi al termine. Ti voglio fare una domanda. Eh, Quanto è difficile fare l'imprenditore in Italia oggi? Ma non, eh non lo so <ride> perché a sentire in giro sì è molto difficile eh, dipende cosa vai a fare e che competenze hai eh, oggi avviare un'attività come fattura 24 è, è molto semplice se hai le competenze in casa conosco molti ragazzi che a volte mi chiedono proprio consigli perché vogliono fare questo percorso eh, l'ultimo in ordine di tempo oggi diversi ieri che ho avuto modo di, di conoscere il problema è che a volte non hanno le competenze e questo rende tutto molto più difficile perché servono competenze tecniche, competenze commerciali, certo. competenze eh, legali. Eh, serve sapere tanta roba per fare eh, questo mestiere e andare veloci. E poi si arriva su, eh, alla sfida: quello che sto facendo piace o non piace al mercato. Quindi è facile se hai la preparazione. È, penso che alla fine sia un tema di preparazione. Eh, per me è stato abbastanza semplice, vedo però molta difficoltà perché. Eh, si vede che eh, aziende che lavorano nell'ambito tecnologico hanno una certa eh, facilità in più rispetto alle altre, di, in qualche modo di portare il pane a casa, eh, però servono le competenze, quindi è un tema proprio di formazione. Se ce l'hai, c'è certo. possibilità, secondo me. Certo. sì, servono eh, Per quello che ho potuto imparare io in questi anni di, di attività servono eh, competenze trasversali. Sì. Eh, mi è capitato spesso di trovare ragazzi molto talentuosi, ma che non riuscivano a mettere in pratica il proprio talento per alcuni eh, gap di conoscenza. E, quindi non è facile, però è una mm -hmm. bella sfida, è una gran eh, bella sì. sfida. Ma ti faccio un esempio proprio velocissimo, mettiamo che uno dei nostri ascoltatori stesse pensando di sviluppare un'app e fare un business. Eh, però non sa programmare, banalmente. Allora certo. che fa? Eh, si fa fare un preventivo da un'azienda, ce ne sono tantissime, che sviluppano app. È un problema pazzesco perché eh, dare il core, l'asse principale del business, ad un'azienda esterna vuol dire mettersi mani, eh, cioè nudo nelle mani di un fornitore e i software hanno bisogno di centinaia di modifiche al mese e quindi non è sostenibile. Nella maggior parte dei casi non è sostenibile, ecco perché parlo di competenze che bisogna avere perché è determinante e aiuta a portare avanti e far partire un business di questo tipo. Certo. Eh. Molto bene, grazie mille Carlo per essere stato con noi, per aver accettato questo invito. Spero grazie che quello che abbiamo raccontato stasera un po' abbia, sia stato interessante, insomma, per, per chi ci ha ascoltato o per chi ci guarderà. E noi ci sentiamo presto, come sempre. <ride> Saluto a tutti lì in azienda e buon lavoro. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Noi, io vi ringrazio per aver visto essere stati qua con noi ancora, ci vediamo come sempre il prossimo mercoledì alle 18, salvo imprevisti e ricordatevi sempre, positive, a presto, ciao!